Allora, siamo qui con i ragazzi del Plesso Regina Margherita in via Casana. Eh, ragazzi, mh, mh, che sta succedendo? Allora, in questo momento è finito l'orario scolastico. Eh, siamo rimasti in un gruppo di studenti dentro la scuola. Mm, perché e... siete in occupazione? Esatto. E... La preside che non era, non era venuta durante lo svolgimento delle elezioni è, è arrivata qualche minuto fa. E la preside diciamo la dottoressa Di Liberti, vero? Esatto, è lei? Okay. Ha, messo, ha messo un vero e proprio muro, e non riconoscendo la validità di, di quello che stiamo facendo e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Ok, ma voi che cosa, gli avete detto? Che cosa le avete detto? Alla dottoressa di, di Libera Alla preside, eh, abbiamo, abbiamo ribadito il perché stiamo facendo quello che stiamo facendo mm. eh, Ovvero che eh, dopo anni di solleciti istituzionali Dopo anni di richieste formali alla mm. città metropolitana eh, Solleciti non, non, non ci è mai stato fatto sapere niente eh, Questo è un metodo che eh, in altre scuole ha pagato, ha prodotto dei risultati eh, E intendiamo farlo anche noi C'è qualcun altro che... Tutti, tutti d'accordo? Va bene quello che ha detto lui? Sì. Ok, ragazzi, perfetto. Grazie. Sì.